Fiducia per entrare in relazione con qualcuno, c'è bisogno, bisogno di fiducia, devi creare appunto questo, questo, questo sentimento, questo stato d'animo, fiducia in te, fiducia in quello che fai, nella tua strada, eccetera. È il punto d'ingresso. E il tuo interlocutore, poi, deve anche avere la sensazione di, star, di avere benefici da questa interazione con te. Quindi la crescita e lo sviluppo personale devono essere elementi presenti in ogni relazione, sviluppo e crescita dell'interlocutore dell ma anche del suo gruppo, anche i suoi familiari, le persone a lui più care devono, devono avere questo, questo beneficio, un beneficio, beneficio della crescita e, e appunto un senso di fratellanza chiaro, non è, non è che tutto sia, vada come ci aspettiamo, ci possono essere sicuramente avrai, troverai sulla tua strada ostacoli, situazioni inaspettate, non, non, non può andare tutto come vogliamo, l'inatteso va, va preventivato ovvio che quando ci troviamo di fronte a situazioni simili in modo ripetuto una frustrazione singola si può tramutare in disperazione perché inizi a dire ok ma tu sempre sempre a me sempre succedono sempre queste cose in ripetizione non è possibile e poi è ovvio, ovvio che, che si possono innescare meccanismi di, di reazione istintivi però quando ti trovi in questi, in questi momenti devi tenere la barra dritta stare calmo e aspettare che, che tutto passi sicuramente per prendere le decisioni poi, perché poi questi momenti sono, da, sono momenti che arrivano se arrivano c'è un motivo c'è motivo è il motivo della crescita personale dello sviluppo c'è qualcosa qualche ingranaggio da mettere a posto e, dunque vanno presi con, eh, con una dovuta analisi e devi ringraziare chi ti causa appunto malessere che ti causa che ti mette in evidenza appunto certi certi tue in mancanza certi, certi tuoi skill che, che vanno sviluppati quindi Ogni momento può essere quello buono perché arrivi il miracolo e quindi dobbiamo sempre essere ben disposti verso gli altri e verso noi stessi, perché quello può essere il motivo. Eh, il momento in cui eh, sorge il sole. L'attimo prima del eh, si dice che appunto l'attimo prima del, in cui esca il sole è quello il momento più buio. Certo però in questi momenti poi sono anche momenti che tu dici di L'universo si è incaponito, si è intestardito in in succedono, succedono sempre cose in serie E ti, ti viene anche di pensare che l'avversario non esiste non puoi fare nulla contro... per contrastarlo. E dunque... E dunque devi... Il momento proprio in cui bisogna cercare dentro di sé le, le risposte. Certo poi eh, magari hai iniziato anche a fare corsi di motivazione, anche iniziare ad avere qualche risultato però non sei costante, Le... stai sempre alla... a inseguire il risultato e... e devi ricominciare, devi stare sempre a ricominciare. Quindi. Quindi la, sono momenti da, da, da, da, da mettere in archivio e prendere come, come esempi per ripartire perché è ovvio perché non si può non, non, non tutto non, non tutto da, è da gettare da buttare alle ortiche devi, devi fare la cernita di, di ciò che è buono e di ciò che non lo è quindi devi stare calmo perché ci sono numerosi strumenti per analizzare le proprie la propria strada, se stai andando nella direzione giusta e quant'altro perché questo è il momento di ripartire e di fare le cose come devono essere fatte tutti di tu ti meriti questo e di più è, quello, è la vita che hai sempre desiderato che, è il tuo, che sono i tuoi obiettivi i tuoi obiettivi e vanno minuziosamente perseguiti. Quindi la... devi essere però anche ambizioso e pensare in grande perché, perché devi risvegliare quel bambino che c'è in te e quella... quella voglia di fare di, di arrivare di vivere la vita desiderata di vivere ogni momento come se fosse l'ultimo della propria vita questo, questo davvero è, è fondamentale per essere per accettare per essere liberi per essere sicuri per essere sicuri di se stessi e di quello che stiamo facendo e delle, delle responsabilità che ci prendiamo quindi liberi di prendere decisioni e di andare anche nel, nel paese dei sogni per qualche, per qualche mese per, per più del tempo che, che avevamo progettato dunque Poi eh, accettare le sfide diventa una conseguenza eh, della, del proprio, della, della coscienza di essere sulla propria strada. E questo vuol dire anche... Eh, Comporta anche altruismo, l'altruismo, se non lo devi fare per te, su tutto ciò, farlo per le persone che ti hanno sempre sostenuto, perché senza di loro non puoi senza gli altri non puoi andare da nessuna parte. Questo è innegabile, devi, quindi fallo anche, anche e soprattutto per le persone che ti hanno sempre sostenuto. Quindi, pensa, pensa adesso al, al momento dell'ultima unzione e, mm, nel, cosa vuoi che le persone, che i tuoi parenti pensino, cosa vuoi aver lasciato alle persone, agli altri, la cosa peggiore sarebbe non aver perseguito i propri sogni, i, i propri obiettivi. Dunque devi rinunciare alla mediocrità diventa fondamentale non puoi continuare a spingere quella carretta che fa felici tutti tranne te lasciala, lasciala e, e, e, e, la, e, la, e devi ammirare, devi seguire le persone che tu decidi di... tu, tu stesso hai deciso di, che siano i tuoi i modelli, lasciare che gli altri decidano a che tavolo tu ti debba sedere. Ok? Quindi mh, poi non ti devi sentire in colpa se il tuo gruppo non ha perseguito, non ha raggiunto gli obiettivi, se, eh, se hanno fatto figure, eh, se non stanno perseguendo un'immagine che, che hanno sempre voluto fosse veicolata o tu devi decidere, devi decidere in funzione di te stesso, dei tuoi obiettivi e della tua, tua storia Ecco essere coerente appunto con, con, con te stesso questa è la, è la cosa più importante quindi poi la felicità e la gioia è un, una conseguenza perché che hai fatto, fai tutto, fai quello che, che desideri e vivi ogni secondo della giornata come se fosse eh, oro oro, come se fosse la cosa più importante che, che della tua vita. Il qui e ora diventa l'alimento della tua felicità diventa la sorgente ultima della tua felicità, l'obiettivo finale è, uno, è solo funzionale la crescita personale, non è quello che ti dà la felicità, certo puoi anche arrivarci, puoi anche mettere l'obiettivo come... come fondamentale, ma poi se non ci sono tutte le, le altre situazioni diventa non è semplice, quindi non il meglio di ogni cosa, ma da ogni cosa, da ogni situazione, estrarre il meglio e viverla al 100%.